Movimento 5 Stelle. Sì, grazie Presidente per la parola. Io ringrazio intanto gli organizzatori di questo Consiglio straordinario sui cambiamenti climatici, tema che questa amministrazione eh, sente molto, visto che ha eh, presentato un atto importante, votato eh, in piena maggioranza all'unanimità, eh, una mozione, un indirizzo molto chiaro dove veniva dichiarata l'emergenza climatica globale. Oltre a questo eh, vi è stata anche l'adesione al patto dei sindaci appunto, per il clima e l'energia avvenuto il 14 novembre del 2017 con la delibera numero 78 e anche questo è un dato importante proprio per eh, mettere in mostra la capitale sulla lotta ai cambiamenti climatici. Perciò io intanto ringrazio appunto, gli organizzatori e eh, ci tengo anche a ringraziare, lo faccio eh, politicamente eh, il consigliere eh, mio collega Fassina perché ha compreso benissimo il senso di questo consiglio ma il senso della battaglia appunto ai cambiamenti climatici non è una battaglia politica bensì una battaglia di tutti una battaglia trasversale che deve vedere tutti quanti uniti eh, in un eh, in un evento che chiaramente sta eh, via via colpendo tutte le città del mondo non soltanto Roma. Perciò quando io sento attacchi eh, da parte dei miei colleghi, come oggi ho sentito da parte della Grancio, eh, mi fa eh, male, non mi fa sorridere Presidente, perché veramente eh, questo. Eh... Consigliere, non, non voglio interromperla solo per dire, se volete farete richiamo per fatto personale, eh, però insomma. Presidente, io presto, colgo solo un fatto, lei ha avuto l'opportunità sull'argomento di... uh, oggetto del... del Consiglio, mi sembra più importante, evitando questioni Perfetto. di carattere personale, che possono essere affrontate a fine eseguta. Grazie. Fa... Grazie Presidente, io la ringrazio di questa opportunità, fatto sta che comunque... si è parlato molto eh, di questa amministrazione di cosa non ha fatto ma diciamo si è entra di poco nel merito appunto di quello che si potrebbe fare per mitigare, mitigare l'emergenza climatica ambientale Con noi invece eh, in quella mozione presentammo eh, una dove declinavano appunto degli indirizzi utili al mitigamento ambientale, indirizzi che questa città eh, in, in un modo o in un altro sono stati sempre disattesi, perché il tema innanzitutto dell'emergenza climatica è un tema eh, moderno, un tema attuale, che non sta colpendo soltanto Roma, ma sta colpendo tutti quanti. La Comunità Europea su questo è stata molto, molto franca, insomma. perciò anche il governo eh, tramite appunto, eh, la maggioranza del Movimento 5 Stelle eh, si è attivata sin da subito con il ministro Costa insomma, per attuare quelle politiche anche eh, inerenti al, alle microplastiche o comunque alle, alle plastiche monouso che, come sappiamo, insomma, insomma, incidono pesantemente sull'inquinamento ambientale. Eh, Roma sta facendo quello che è possibile, nel senso, eh, sul grado l'ambiente ha investito 100 milioni sul, eh, sulla gestione del verde urbano, eh, un quantitativo di, eh, di risorse economiche che questa capitale non ha mai visto fino ad oggi, perciò eh, si andrà a investire più di 60 milioni. Milioni sul verde eh, verticale per garantire una manutenzione del verde importante e per permettere appunto agli alberi di continuare a vivere. Eh, questo perché nel, negli ultimi anni, vent'anni, non, non vi è mai stata una manutenzione del verde eh, impeccabile. E questo lo abbiamo visto chiaramente eh, sui libri anche eh, di storia, insomma, che parlavano appunto del servizio Giardini, che eh, viveva un, un, un momento eh, di, grandissimo, di grandissimo pregio, insomma, ecco con 1.500 dipendenti, oggi purtroppo viviamo un momento di crisi. E questo chiaramente non ha voluto questa amministrazione. Abbiamo investito eh, appunto dei fondi importanti, abbiamo anche avviato una campagna di eh, eh, appunto per impinguare l'organico del servizio giardini assumendo eh, più di 100 unità e questo ecco eh, sicuramente perché la volontà eh, di questa amministrazione è quella di curare il verde al meglio. Si sta lavorando sul regolamento del, del verde, questo lo sa benissimo il mio collega di Palma che su questo ci sta lavorando eh, da molto tempo. insieme all'assessore Fiorini, un lavoro che viene da lontano ma un lavoro complessissimo perché eh, questa amministrazione non ha mai avuto una, un regolamento del verde, strumento indispensabile per garantire al meglio la gestione del verde urbano. Ecco questo per dirvi che comunque sul verde si sta facendo tantissimo e sappiamo quanto gli alberi possono incidere sulla riduzione della CO2. Abbiamo in Eh, nel pacchetto degli accordi quadro eh, all'incirca circa un milione e tre per la riforestazione urbana. Eh, abbiamo messo a dimora eh, molti alberi da quando abbiamo iniziato appunto a governare questa città, eh, alberi che comunque in questo momento grazie anche agli appalti eh, verranno poi rimessi a dimora da novembre in poi perché sappiamo che è comunque la stagione è ottimale. Appunto, avviene nei periodi più freddi e si è eseguito un monitoraggio delle alberature investendo un milione e mezzo di fondi giubilari, ma comunque sono stati investiti eh, monitorando 80.000 alberature. Ricordiamo che, la, che Roma è la città più verde d'Europa con 330 alberi, perciò non è semplicissimo. Assolutamente gestire il verde urbano. Ecco, queste sono le azioni che questa amministrazione sta facendo con fatica, con coraggio, reperendo appunto le risorse necessarie, ma comunque insomma sul verde abbiamo posto un'attenzione molto, molto, molto importante. E, oltre a questo abbiamo anche curato le nostre aziende agricole, e, aziende agricole ricordiamo purtroppo che vivevano una situazione di fortissimo degrado, eh, le abbiamo riprese in mano, insomma ecco, cercando di eh, ripristinare quello che appunto potevamo eh, ripristinare e creando anche un'agricoltura um, un leggera, sostenibile, eh, biologica, io sto parlando per esempio anche di Castel di Guido, eh, creando una filiera corta eh, all'interno di un mercato appunto agricolo che comunque sta subendo eh, un, un, un deficit. Insomma, molto, molto pesante sia a livello economico ma anche eh, ambientale. Ecco, questo per quanto riguarda le aziende agricole. Eh, stiamo eh, cercando anche di stabilizzare e di procedere con l'assunzione di personale che possa continuare a gestire le aziende agricole e anche questo è un dato importante da non sottovalutare. Oltre a questo. Sul tema dei rifiuti, forse il tema più delicato, più complesso, che come già ha fatto il mio collega eh, Di Palma, eh, Roma non, eh, non vive di un impianto eh, appunto, di infrastrutture eh, utili eh, e appunto in grado di gestire eh, la molle di produzione di questa città, però con coraggio abbiamo presentato i due progetti di compostaggio aerobico per il trattamento della frazione organica. Oltre a questo ricordiamo anche la delibera di materiali post-consumo e comunque ricordiamo che si sta lavorando a un nuovo piano industriale per arrivare eh, via via alla chiusura del ciclo dei rifiuti. E anche questo è un dato importante perché... Con eh, questo strumento eh, possiamo arrivare chiaramente a raggiungere quegli obiettivi importanti sul ciclo dei rifiuti a Roma. Per non entrare troppo nel dettaglio, chiaramente perché qui vogliamo toccare un po' tutti quanti i punti, ricordiamo anche la delibera della food policy, eh, si è parlato appunto con un intervento di uno dei ragazzi di Frade for Future, che, era, che chiaramente ringrazio, eh, si è parlato di questo tema, un tema che noi abbiamo sviscerato in Commissione Ambiente insieme al Presidente della Commissione commercio, Abbiamo ehm, partorito un atto eh, appunto che abbiamo condiviso con le forze di opposizione che chiaramente poi abbiamo protocollato. Perciò, la delibera eh, della Food Policy, eh, sposata dall'associazione Terra, è stata portata avanti, dovrà essere discussa in aula a breve. E questo ecco, per dare il giusto peso alle cose: non si può dire che Roma Capitale è stata inerme, è stata ferma. Per quattro anni e più eh, aspettando appunto la catastrofe climatica questo è sbagliato è scorretto perché ricordiamo con i nostri strumenti amministrativi stiamo facendo il possibile appunto per andare verso una direzione che possa mitigare i danni ambientali stiamo lavorando anche eh, sul tema dei pesticidi anche questo è molto importante insomma eh, su Roma Capitale con, con Ama eh, non si è più intervenuti anche grazie al servizio giardini all'utilizzo di fitofarmaci e chiaramente all'utilizzo eh, di eh, pesticidi mh, per eseguire chiaramente il, il diserbo eh, perciò non si è più eh, andati avanti verso il, quei pesticidi dannosi per, per l'ambiente ma uh, si è eseguito un diserbo meccanico ecco, e, o comunque tramite a vapore acqua uh, riscaldato con, con sale grosso questo ecco, per, per dire che c'è diciamo, stata un'attenzione molto particolare verso l'ambiente non vorrei toccare i punti sulla mobilità eh, sostenibile come già detto il collega di Palma e come saprà molto meglio di me il collega Stefano si è fatto tantissimo eh, e dire che questa città insomma, è stata a guardare veramente mh, non lo accetto Presidente, non lo accetto nel modo più assoluto eh, ho finito il tempo? no no Pato sì grazie non lo accetto nel modo eh, più assoluto eh, concludo dicendo che eh, sul piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima noi andremo avanti, eh, il tavolo tecnico sta lavorando e ricordo eh, stiamo lavorando sotto organico eh, perché il Dipartimento Ambiente ha pochissime risorse e questo non dipende da questa amministrazione ma dipende chiaramente anche da quello che purtroppo abbiamo nelle mani, abbiamo un'unica persona che sta lavorando su questo tema. Eh, perché le persone preparate su questo all'interno dell'amministrazione sono pochissime, quasi nulla. Eh, questo per farvi capire che non c'è stata mai un'attenzione particolare su questa situazione. Ma eh, questa amministrazione insieme alla Sindaca Raggi, hanno costituito il, il, il tavolo, eh, l'ufficio speciale dei mi scusi Presidente, per eh, monitorare eh, le azioni intraprese anche da parte della Regione, creando una task force per poter intervenire sul fiume su uno dei fiumi più importanti d'Italia, forse più inquinati appunto d'Italia, eh, eseguendo mh, delle attività eh, di riqualificazione eh, delle sponde del Tevere, questo anche per, oltre che per ridare decoro, anche per ridare chiaramente sostenibilità ambientale. Perciò dire che questa amministrazione veramente ha fatto pochissimo eh, è assolutamente scorretto. Dico soltanto che eh, il, la filosofia deve essere una e deve essere quella di eh, andare avanti verso una battaglia condivisa, verso una battaglia che deve essere di tutti e che non deve essere una battaglia politica e dei voti. Io, eh, mi dispiace sentire che eh, i Frater for Future, che io stimo tantissimo e eh, seguo anche molto Greta Thunberg, possono utilizzare un tema come appunto azioni criminose. Mi sembra un, un, un vocabolo, forse un termine troppo forte e poco opportuno ecco, per un'assemblea capitolina che comunque eh, sta, sta facendo molti sforzi per portare risultati sull'efficientamento energetico, su un'economia eh, circolare, non più lineare, su, su un'economia un appunto green, con tutte le difficoltà che un'amministrazione possa avere. Eh, quello eh, appunto che potete osservare è che ci sono agli atti degli strumenti importanti, del, degli indirizzi che comunque sono stati dati da questa assemblea. Eh, oltre, oltre questo chiaramente si può fare molto di più ma ci vuole anche molto tempo per arrivare alla diminuzione del 40% in meno delle agenti inquinanti fino al 2030 sicuramente c'è bisogno di molto sforzo, sicuramente c'è bis un, un bisogno importante di investire grossissime risorse economiche e finanziarie risorse che, come sapete bene, le casse del Comune, grazie comunque all'ottimo lavoro di questa amministrazione che sta risanando, ma eh, chiaramente eh, c'è bisogno di, di, un, di un sostegno da parte del Governo. E sicuramente eh, l'obiettivo ambiziosissimo della PAESC per arrivare al, alla totale assenza o quasi degli agenti inquinanti entro, entro il 2050 è un dato insomma, veramente più che ambizioso. Eh, C'è poco tempo sicuramente, però eh, su questo tema dobbiamo essere uniti, trasversali e io eviterei ogni polemica che danneggia chi veramente crede al, alla lotta ai cambiamenti climatici. Grazie Presidente.